Mi accingo dunque a introdurvi il concetto di open access che ovviamente richiede una prima introduzione, una previa introduzione alle licenze open, come capirete perché appunto come vi ho già anticipato nel, nel, nella definizione di open access c'è una forte componente di, giuridica cioè legata al, al, al, al regime di diritti che vengono applicati alle opere scientifiche. No? Iniziamo a capire bene che cosa si intende per open access perché c'è sempre molta molta confusione. Una definizione introduttiva e generale. cioè Quando parliamo di open access ci riferiamo ad un fenomeno, ad un movimento culturale con l'obiettivo di promuovere un libero accesso alla letteratura scientifica. Quindi è un, po un, sì, un movimento culturale è la parola corretta, cioè, ce lo portiamo dietro dalla fine degli anni 90, da quando si è capito che eh, attraverso il web, attraverso la rete era possibile diffondere in modo molto più eh, eh, cospicuo ed efficace la conoscenza scientifica e ci si è accorti che non basta avere cioè non basta la possibilità tecnica di farlo, cioè non basta avere una connessione internet e una piattaforma su cui farlo ma ci vuole anche la, eh, diciamo, il sostegno dell'aspetto giuridico, cioè ci vuole che il copyright venga utilizzato in un modo più eh, elastico perché se no ricadiamo nel all rights reserved, nel tutti i diritti riservati. Okay? E il movimento quindi è andato proprio a spingere su questo aspetto, cioè a cercare di definire il concetto di open access anche sul piano appunto delle licenze con cui i contenuti scientifici di letteratura scientifica devono essere eh, diffusi. I principi del movimento open access sono stati condensati in un documento che ancora oggi è il riferimento per eccellenza che è la dichiarazione di Berlino sottoscritta nel 2003 dalle principali, cioè all'epoca erano insomma qualche decina delle principali istituzioni accademiche del mondo e poi è stata sottoscritta da tutte le altre, Cioè, se adesso andate a leggere sul sito dell'ufficiale dell'iniziativa vedete l'elenco dei vari Atenei che hanno sottoscritto, l'anno successivo nel 2004 anche la Crui, quindi anche gli Atenei italiani, i principali Atenei italiani hanno sottoscritto eh, i principi della dichiarazione di Berlino, quindi tutte le, le, le, le principali eh, università italiane devono, non è solo una questione di scelta, ma devono sotto, diciamo, conformarsi ai principi dell'open access perché è così ormai da più di 16 anni. Devo dire che l'Università di Trieste è davvero all'avanguardia per, eh, per questo approccio, cioè se cercate appunto tra i vari miei corsi, trovate un corso del 2017 fatto lì in presenza quando si poteva ancora fare le cose dal vivo, lì a Trieste, proprio tutto sull'Open Access e Open Science che era venuto molto bene, anche i video sono molto belli perché c'era una, una videocamera professionale poi è stato fatto un montaggio, lo, lo trovate anche quello quindi vi invito ad andare a vederlo, però ecco per riassumere questa è un po' la storia, no? Quindi Quando vi dicevo prima, un'università non, non, non può solamente scegliere di fare open access, ma è obbligata a fare open access perché ha sottoscritto una serie di, ehm, di impegni attraverso questa, questa vedete, escalation di documenti sottoscritti. Scusate, bevo un po' d'acqua. Eh, vi dicevo, prima che ho citato la dichiarazione di Berlino, appena prima della dichiarazione di Berlino nel 2001 si erano trovati eh, eh, gli stessi promotori a Budapest, eh, quindi nel 2001 per la Budapest Open Access Initiative, eh, che è un po' il primo manifesto del movimento a livello internazionale, ma la dichiarazione di Berlino è proprio il... Ehm, diciamo il documento vincolante, più binding, è una sorta di impegno con messa, messa nero su bianco la definizione di che, cos che cosa dobbiamo considerare davvero open access. E poi, come vi dicevo, nel 2004 la dichiarazione di Messina, si chiama così perché poi era stato un convegno, a, un congresso a Messina organizzato dalla CRUI, in cui sostanzialmente... Eh, le principali università italiane hanno aderito alla dichiarazione di Berlino ad oggi sono allora scusate questa slide forse va aggiornata penso che siano addirittura di più gli atenei italiani questa è una slide di un paio d'anni anni fa eh, però eh, appunto un paio d'anni fa erano 71 gli atenei italiani aderenti lo trovate comunque sul sito della Cruy trovate l'elenco dei firmatari eh, nel 2014 però c'è stata un'accelerazione e probabilmente anche adesso mh, nel 2020 nel 2020 da parte dell'Unione Europea Cioè l'Unione Europea ha fatto un, un passo abbastanza eh, eh, diciamo, eh, impegnativo e, e, e definitivo verso l'open access e lo ha fatto attraverso il programma Horizon 2020 che credo più o meno conosciate nel quale ha colto l'occasione tra le varie cose in cui, di cui si occupa Horizon 2020 anche di definire i principi e gli obblighi che tutti gli atenei e tutti i centri di ricerca, tutti anche gli enti no profit di ricerca che aderiscono al programma Horizon 2020 devono rispettare per essere per appunto rientrare in questo programma e quindi come dire ha in un certo senso forzato in senso buono e eh, accelerato il il, il passaggio all'open access perché? perché se volevi sostanzialmente prendere dei finanziamenti eh, dal programma Horizon 2020 che negli ultimi 5-6 anni ha fatto veramente girare un bel po' di soldi su, di su progetti di ricerca dovevi come, come dipartimento, come Ateneo, come fondazione accettare le regole, le policy dell'open access di Horizon 2020 che hanno fatto anche un passo in più, cioè hanno parlato di open access anche relativa ai dati della ricerca, quindi non più solo quello che diciamo qua a livello di dichiarazione di Berlino del 2003, cioè sulla letteratura scientifica, ma anche i dati che sostengono un, un, un prodotto di ricerca. Cioè, per capirci, un conto è rilasciare liberamente con una licenza open l'articolo, il paper, il report eh, scritto, quindi l'opera letteraria che descrive che, le conclusioni a cui sei arrivato con il tuo progetto di ricerca. Ma altra cosa è dare oltre al, al testo anche i dati con cui sei arrivato a quelle conclusioni, quindi permettere ai tuoi pari, agli scienziati che hanno le tue stesse competenze o addirittura a scienziati che hanno competenze diverse che magari da quegli stessi dati riuscirebbero a tirare fuori delle conclusioni che tu per la tua, eh, come dire, nella tua competenza ovviamente limitata non sei potuto, non sei potuto arrivare. Quindi, passiamo dal concetto di open access a un concetto di open science quindi un più ampio concetto di scienza aperta che è un po' il tema degli ultimi anni adesso vi faccio vedere come ci si arriva però per capire bene che cos'è open access vi dicevo ci sono due requisiti di cui uno questi sono proprio presi dalla dichiarazione di Berlino è eh, proprio quasi un copia e incolla della dichiarazione di Berlino uno dei requisiti è strettamente giuridico quello di cui io mi occupo e di cui io mi interesso l'altro è diciamo più che altro di diciamo scienza dell'informazione e biblioteconomia, cioè gestione dei repository in ottica open e vediamo cosa, cosa vuol dire. Il requisito 1 è quello giuridico e dice che l'autore, eccolo qua, e il detentore dei diritti, che non sono sempre, guardate questa distinzione: non sono sempre la stessa persona, ma no? può essere l'autore e poi anche l'editore o che ne so, l'ateneo, il centro di ricerca che detiene i diritti su quel prodotto, su quel progetto, su quel report. Eh, quindi devono garantire a tutti gli utilizzatori il diritto di accesso, eccolo l'access, gratuito. Occhio agli aggettivi: eh, gratuito, irrevocabile ed universale. Quindi questa è la prima cosa. Cioè io devo dare una licenza, devo applicare al mio, alla mia opera una licenza che garantisca queste tre fondamentali eh, cose, cioè la gratuità, l'irrevocabilità e l'universalità dell'accesso. Del, dell e, e poi con la licenza autorizzo a riprodurlo, vedete l'autorizzazione a riprodurlo, utilizzarlo, distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente, e a produrre e distribuire lavori da esso derivati, mantenendo comunque l'attribuzione della paternità intellettuale originaria. Cioè, quindi, allora, Nella parola autorizzazione troviamo già implicito il concetto di licenza d'uso, che deve permettere tra le varie cose anche di una riproduzione, una libertà di riproduzione, una libertà di utilizzo, una libertà di ridistribuzione, di trasmetterlo, di mostrarlo pubblicamente e vedete anche di produrre lavori derivati. Cosa ne consegue? Ne consegue che, salto una slide perché è il punto 2 ve lo faccio vedere dopo. Ne consegue questo. Ne consegue che del, delle nostre belle 6 licenze più una Creative Commons, le nostre 7 quindi strumenti proposti da Creative Commons, in realtà solo pochi, solo i primi 3 garantiscono davvero coerenza con la definizione di open access data dalla dichiarazione di Berlino. Quindi. Io sono molto eh, eh, rigido su questo aspetto perché la Declarazione di Berlino è lì da ormai 18 anni, è stata firmata da più o meno tutti i centri di ricerca ed è assurdo che io ancora oggi nel 2021 ci sia chi eh, come dire, gioca sull'equivoco e solitamente sono le case editrici, cioè case editrici che dicono ah sì ma vai nella mia sezione open access del mio sito ma poi vai e non trovi davvero una licenza di queste ma trovi qualcosa che o, o non trovi nulla trovi un bel copyright o rights reserved ma semplicemente ti lasciano scaricare il pdf gratuito e ma quella roba lì l'abbiamo già spiegato prima non è open access non è fare open access le licenze per fare davvero open access sono queste tre qua forse in alcuni casi si può si può eh, accettare il no derivatives perché in alcuni casi casi in cui ad esempio parliamo di un saggio in cui conta molto il punto di vista personale, l'opinione, un'intervista, quindi situazioni del genere in cui non ha molto senso, sinceramente, che venga modificato il testo o che vengano tratte opere derivate, perché sarebbe insomma pericoloso farlo uscire dal contesto, allora in quei casi si può straordinariamente accettare una no derivatives però se voi andate a leggere poi le policy anche quelle di Horizon 2020 anche quelle delle nuove normative uscite in questi ultimi anni anche a livello di direttive europee è molto chiara la questione al massimo posso chiedere l'attribution e al massimo torno indietro di una slide il, il um, No, beh, lo share like non lo... cioè vedete, al massimo vedete mantenendo comunque l'attribuzione della paternità intellettuale originaria. Quindi nessuno vi toglie la attribution, quello è garantito sempre, ma anche perché l'abbiamo visto stamattina, è implicito nel cosiddetto diritto morale d'autore. No? Il diritto morale d'autore è un diritto inalienabile e inestinguibile, quindi difficilmente qualcuno si può spogliare a un livello tale per cui... Eh, addirittura si toglie l'attribuzione la, la, la, di paternità quindi dovete comunque sempre citarlo l'autore originario e quindi sarete sempre citati come autori originari anche appunto per una questione di eh, correttezza accademica di galateo accademico scientifico ehm, però ecco mh, cominciamo a entrare in quest'ottica qua cioè che tutte le riviste eh, le pubblicazioni che utilizzano altre licenze che non sono queste non vi stanno facendo davvero open access, non sarebbero eligibili, cioè non potrebbero partecipare ad esempio ad un bando Horizon 2020. Adesso è vero che siamo passati in un'altra fase, però fino all'anno scorso, se volevi partecipare a un bando a prendere appunto dei finanziamenti legati a Horizon 2020, dovevi rispettare questa regola qua, salvo appunto motivare che in alcuni casi potevi, insomma, c'erano cioè alcune situazioni in cui potevi motivare l'utilizzo di altre licenze, ma erano molto molto eh, limitati. Come vi dicevo prima, scusate, ho saltato una slide, cioè il punto 2, il requisito 2 della dichiarazione di Berlino, che richiede, guardate, che una versione digitale completa del contributo e di tutti i materiali che lo corredano, inclusa una copia dell'autorizzazione dell di quel punto precedente, cioè della licenza, Deve essere depositata e dunque pubblicata in almeno un archivio online che impieghi standard tecnici, questo è importantissimo. Cioè deve essere un archivio online che impieghi standard tecnici adeguati e che sia supportato e mantenuto da un'istituzione accademica, una società scientifica, un'agenzia governativa o ogni altra organizzazione riconosciuta che persegua gli obiettivi dell'accesso aperto, della distribuzione illimitata, dell'interoperabilità e dell'archiviazione a lungo termine. Così finalmente rispondiamo a una delle domande che è stata fatta questa mattina e a cui ho detto ne parliamo oggi, per capire cosa, quando davvero un repository può essere considerato open access. Eccolo qua. Capite che un research gate non può rispondere a questi requisiti perché non sappiamo se sarà ad accesso aperto, innanzitutto non è ad accesso aperto davvero perché per partecipare al gioco devi registrarti, devi, eh, non ci sono le licenze messe in chiaro sempre e via dicendo e poi non sappiamo se l'archiviazione sarà a lungo termine perché a un certo punto potrebbero chiuderlo semplicemente o potrebbero cambiare boh, il modo di gestirlo e quindi limitare lo spazio ad esempio per cui a un certo punto uno deve togliere degli articoli perché, non, perché è limitato eh, lo spazio di archiviazione sul suo account, sto inventando eh, però è diverso, pubblicare un proprio articolo sul repository open dell'Università di Trieste garantisce meglio questa cosa, perché ovviamente è più difficile che fra 50 anni l'Università di Trieste sia stata comprata da una casa editrice che, la, che vuole chiudere i suoi archivi, capite che è un'ipotesi fantascientifica, anzi non è proprio possibile perché non è in vendita un'università, è un ateneo pubblico, ok, però ed è anche più difficile che fallisca una, una, una, una società, vedete, è un'istituzione accademica, una società scientifica, un'agenzia governativa. Ecco perché l'open access va fatto rispettando entrambi i requisiti. Quindi da un lato l'aspetto giuridico di cui vi ho fatto una testa tanta, una capa tanta, per tutta la mattina e per tutto il pomeriggio e per metà del pomeriggio, ma anche per questo aspetto di corretta gestione degli archivi online. E qua, su questo alzo le mani, nel senso che io non sono un esperto di, di, di, di repository, di, di, di biblioteconomia, quindi su questo lascerei parlare gente molto più autorevole di me. E rimando a quel libro che vi ho fatto vedere, il Far Open Access, no? il libro che c'era nelle prime slide, quello con la banda arancione, vi dicevo che lì ci sono gli interventi di tre persone che lavorano nelle biblioteche. Ecco, se leggete quelli capite benissimo la questione, cioè capite com'è importante che gli archivi vengono strutturati in modo open fin dall'inizio, by design, come si direbbe, per garantire appunto questa archiviazione a lungo termine, l'interoperabilità e via dicendo. Questa l'abbiamo già vista e ci sono due vie, questo è un, è un diciamo, approccio che la, la letteratura scientifica in, in tema di open access ha, ha più volte ribadito, due modi diciamo di fare open access, due vie, una viene chiamata Green Road, l'altra Gold Road, cioè Green Road è l'autoarchiviazione, cioè l'autore che carica lui stesso su un repository open le sue opere, che possono essere anche in versione preprint, effettuata, effettuata direttamente dagli autori delle loro opere in archivi istituzionali o anche nei loro siti personali. Ecco, occhio a questo aspetto qua, nel senso che ci sta eh, che io metta sul mio sito personale le mie, ehm, i, i miei articoli mettendo una licenza open, quindi rispetto sicuramente il requisito 1, non sono sicuro che così si rispetti il requisito 2, cioè il mio sito personale non garantisce no, una archiviazione a lungo termine quanto invece che ne so, un archivio istituzionale dell'Università di Trieste o dell'MIT o di Berkeley. Okay? Quindi vi suggerisco più la soluzione del, del, dell'archiviare i vostri contenuti su un archivio istituzionale. E poi c'è la gold road, ovvero consiste nella pubblicazione delle opere in riviste o in journal o in, in banche dati che siano direttamente ed immediatamente accessibili ad accesso aperto. Quindi non, non in archivi istituzionali ma in riviste quindi dove c'è di mezzo una casa editrice e a volte purtroppo c'è anche la richiesta di un pagamento, nel senso che l'open access, visto che comunque comporta, la pubblicazione comporta dei costi per la casa editrice, visto che poi il contenuto viene messo a disposizione del pubblico, la casa editrice dice ok però il servizio io te lo devo far pagare in qualche modo. E su questo ci servono da fare grandi discussioni, eh. anche lì rimando a quel capitolo del libro scritto da Nicola Cavalli, è che, che è una casa editrice che vi fa capire qual è il modello di business, cioè una casa editrice che di lavoro fa open access, come fa a stare in piedi? Eh, sta in piedi perché c'è un diverso modello di business, ma ripeto, non è oggetto della lezione di oggi, è solamente uno spunto d'approfondimento per coloro che vogliono leggerselo. C'è discussione a volte sull'accezione di open access, e a me questo fa venire sempre molto, molto, come dire, eh, nervosismo eh, mi prudono le mani perché è davvero assurdo che dopo 18 anni di, di, di dichiarazione di Berlino firmata da tutti gli Atenei e da convegni fatti da, eh, in lungo e in largo sull'open access in cui tutti si riempiono la bocca di questa bella parola poi ci si ancora adesso si voglia tentare di far passare per open access cose che non sono open access quindi la, la, dichiarazione open access ci dice chiaramente, scusate, la dichiarazione di Berlino ci dice chiaramente che cos'è open access e non c'è più bisogno di chiarirlo, cioè non c'è bisogno di ulteriori modifiche, adattamenti. Certo che ovviamente ognuno cerca di storpiare questa accezione di open access secondo, secondo la, la, il mulino che ha bisogno di acqua. No? Quindi spesso ci sono case editrici o gestori di banche dati commerciali che... Eh, spacciano per open access qualcosa che non rispetta i due requisiti della dichiarazione di Berlino ok um, faccio vedere una cosa prima di parlare di open science data ovvero passo sempre sul browser e andiamo qua directory of non so se lo conoscete questo sito è un um, mega come dire, e, e, e, indice indicizzatore di um, riviste che sono open access e uh, scusate perché devo chiudere, devo chiudere il browser qua ah! Sì, perché sennò chi poi vede la registrazione non lo vede. Eccolo qua, perfetto. Ehm, dicevo, ehm, perfetto, quindi questo è un mh, bello. Non ho cambiato il sito. Una directory of open asset journal è il nome del titolo del, del, del sito e ci permette di selezionare, di vedere quali sono le varie riviste, ce ne sono una marea eh, che sono open access e eh, se noi cerchiamo, allora vediamo un po' fra i journal, mm, ok qua le vediamo tutte, 16.000 riviste journal open access, vedete ancora vero? Sì, lo schermo, lo schermo condiviso, sì. Allora, guardate qua, lui le eh, organizza secondo una serie di filtri e fra questi ci sono anche i filtri di licenza che sono quelli che a noi interessano, spero che si veda, ingrandisco ancora un po', ehm, qua cosa vuol dire che ci sono delle 16.200 qualcosa riviste open access, 7.744 sono sotto licenza CC BY. 2967 sono sotto cc by nc e via dicendo. E poi c'è questo che a me fa sempre molta, molta paura, Publishers on License, cioè la licenza scritta dall'editore. Vediamo se vi viene in mente qual è il problema di questo, di questo sito, che io ho già fatto notare a, a, a chi lo gestisce e mi hanno risposto un po', come dire, scocciati una volta perché in effetti la mia è una critica un po' da bacchettone e eh? però c'è qualcosa che non torna, nel senso che abbiamo detto fino adesso che Open Access si fa solo con due al massimo tre licenze, poi io in un sito che si chiama Directory of Open Access Journals trovo roba che Open Access non è, cioè trovo anche cose che hanno la Buy NCND, e soprattutto quello che mi fa più paura è questo, il Publishers Own License. Cioè se è una licenza scritta dall'editore, boh, magari va anche bene, però non sono poi così sicuro che sia open access finché non mi viene in qualche modo spiegata da un legale che ha un po' l'occhio su questi temi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che questo sito è fantastico, bellissimo, quindi se qualcuno che mi ascolta poi in video dice ecco li prendi che continua ancora con questa cosa io non ce l'ho specificamente contro il sito perché è fantastico è un repository che li prende dentro tutti il fatto è che basterebbe colorare di un colore diverso questo elenco cioè basterebbe distinguere in verde quelli che sono davvero open access e in giallo o arancione quelli quelle che non lo sono fino in fondo no, in modo tale che almeno si lancia un segnale di coerenza e di chiarezza informativa a coloro che magari la materia non la masticano poi così bene, no. e soprattutto mettere un bel disclaimer, un asterisco qua di fianco a parlare on license per far capire che insomma, essendo licenze scritte dall'editore possono essere coerenti con la dichiarazione di Berlino come potrebbero anche non esserlo, bisogna andare a leggere ciascuna, una per una, e a volte sono una bella scocciatura. Detto questo. Adesso che avete seguito questa mia lezione e vi siete assorbiti questo mio, eh, no, questo mio predicozzo <ride> un po' moralista, sapete che se passate da qui vi consiglio di cliccare, eh, scusate è un po' lenta la rete, fare così. Cioè se volete pubblicare in Open Access Vero scegliere una di queste qua impostare i filtri in modo tale che poi vengano fuori solo i journal che adottano le, le tre licenze, cioè le due licenze più il CC0, coerenti con la dichiarazione di Berlino. E vedete che si riducono i numeri, non siamo più a eh, 16.000, ma siamo più o meno a metà, che è sempre 8.800, no, cioè è un bel numero, eh? sono tantissima roba cioè io mi occupo di questo tema da quando ho 22-23 anni e all'epoca non c'era neanche una rivista, quindi arrivare ad averne 8.800 vuol dire aver fatto un grandissimo passo avanti però ecco non confondiamo l'open access dal, diciamo, dal semi open access eh, basta, chiusa questa digressione che non avevo previsto nelle slide, però siamo arrivati più o meno giusti con gli orari Torno Alla presentazione che è qua e arriviamo a, ehm, a parlare di open science. Vi ho già detto che open science data, open research data, cioè non si parla più solo di pubblicazioni open access, ma di dati open, cioè i dati della ricerca devono essere open. E su questa, eh, diciamo, in questa direzione, un'accelerazione abbiamo già detto è arrivato da, in Europa, è arrivato da Horizon 2020, addirittura negli Stati Uniti probabilmente sono più avanti ancora si parla di open data, di open research data anche da prima, e iniziamo a dare una definizione, due potrei, potremmo citarne, una da Wikipedia, nel senso quindi è una definizione un po', un po' enciclopedica, però mi sembra abbastanza eh, corretta, cioè gli open science data sono un tipo, quindi un sottoinsieme degli open data mirati a pubblicare le argomentazioni e i risultati dell'attività scientifica, in modo che possano essere analizzati e riutilizzati da chiunque. Benché l'idea di open science data sia promossa già dagli anni 50, l'avvento di internet ha significativamente abbassato i costi e il tempo necessario per diffondere e ottenere i dati. Cioè, l'idea di avere i dati della ricerca, oltre al testo che mi spiega che, che cosa è successo in quella ricerca, non è che, anzi, probabilmente no, risale a, come ci sarà in una mia slide successiva, a Galileo, no? Cioè, non, darmi, non dirmi solo a che conclusione sei arrivato, ma spiegami bene come ci sei arrivato e dimmi come posso arrivarci anch'io, no? in modo tale che io possa riprodurre eh, il tuo esperimento, i, i tuoi calcoli, le tue constatazioni e vedere se sono corrette. No? Stiamo Insomma, la discussione che stiamo vedendo in questi mesi con i dati sull'epidemia, no? quelli che dicono che sì, i dati vengono forniti, ma non sono forniti in modo completo, non sono trasparenti, non sono granulari e quindi il Ministero a volte non ci dice le cose in ritardo, se avessimo tutti i dati potremmo, eh, la community degli, degli smanettoni di dati potrebbe aiutare, potrebbe eh, tirare fuori delle, delle conclusioni in, in più. È un dibattito che è molto molto acceso ultimamente. Vi dicevo poi. E c'è un'altra definizione, questa viene da, proprio dal sito della, della Commissione Europea eh, in cui si parla di Open Research Data, l'Unione Europea parla di Open Research Data e non di Open Science Data, dipende dai gusti diciamo, più o meno stiamo parlando della stessa cosa. Il termine Open Research Data ehm, si riferisce ai dati a sostegno dei risultati della ricerca che non presentino restrizioni di, di accesso e che siano quindi accessibili da chiunque attraverso internet. Una, una definizione forse un po' più neutra, un po' più generica, ma, come vi dicevo prima, siamo qua. Cioè, il fatto di avere i dati ci riporta a, ad un completamento del metodo del cosiddetto approccio scientifico che risale appunto al nostro glorioso Rinascimento e che probabilmente si, si avvera eh, solo adesso, nel XXI secolo, cioè quando la tecnologia ha messo a disposizione uno strumento, una piattaforma che è internet, che permette davvero non solo di, di condividere un contenuto scientifico, ma di dare tutti gli strumenti affinché questo contenuto cioè affinché le, eh, le sperimentazioni che hanno portato a quel contenuto siano replicate interamente da chiunque da chiunque abbia le conoscenze, e gli strumenti per, poterlo, per poter fare quegli stessi calcoli quegli stessi tipi di, di, di, di, di riflessioni interessante il fatto che da quando si inizia a parlare di Open Science Data, cioè la diffusione di dati aperti della ricerca, siano, le, siano aumentate le ritrattazioni di, in ambito di, appunto, di articoli scientifici. Questo sito ve lo consiglio, lo, me l'ha segnalato l'amica la, la e coautrice appunto del libro Elena Giglia: Retraction Watch, cioè osservatorio delle ritrattazioni in cui si tiene traccia di tutte le ritrattazioni fatte a volte anche da grandi capoccioni, eh, da grandi scienziati, da professoroni, su teorie, proprio perché, proprio perché avevano messo fuori i dati e qualcuno è riuscito a far notare che non erano arrivati a conclusioni corrette. E questo è divertente, cioè ci fa capire di come in realtà la scienza è ancora in grande evoluzione, soprattutto ultimamente, appunto, proprio in virtù di, questa, di questo approccio open, che non è più solo legato all'open. Eh, appunto sui contenuti ma sui dati e eh, per arrivare alla conclusione quando parliamo di open data della ricerca di open science data open research data a seconda di come li vogliamo chiamare ricordiamoci questo acronimo FAIR che non vuol dire FAIR come corretto leale in inglese ma è un acronimo appunto che deriva da findable, accessible, eh, interoperable and reusable e questa infografica è fatta molto bene è tratta da un articolo scritto da questi Easter Day Paulson che trovate citato lì sotto, a sua volta sotto licenza CCBY, quindi io vedete posso utilizzare questo, ecco così avete un esempio no, vivente di, di un utilizzo, cioè io questo l'ho preso da un paper e eh, essendo un io, io come dire, me la cavo semplicemente con questo, cioè citando gli autori dell'infografica e dicendo che la licenza è questa ho rispettato l'unica condizione che mi viene imposta dalla licenza avrei potuto anche modificarla non l'ho fatto perché non ho neanche le competenze per modificare questa immagine però ecco, mi sembra davvero molto, molto, eh, ehm, molto efficace quindi la, la riusabilità c'è cioè il simbolino del, del, circoli, del cerchio che, che, che ritorna interoperabilità l'accessibilità nel senso quindi non di accessibilità, attenzione, non di accessibilità nel senso di accesso da parte di soggetti svantaggiati. C'è sempre questa confusione quando si parla di, di, di accesso. Eh, no? Accessibilità può essere intesa come un sito web accessibile è un sito web che non, non pone particolari barriere a soggetti che hanno, non so, delle disabilità particolari. Qua parliamo di accessibilità nel senso, del, nel senso del potervi accedere, quindi discorso della licenza, che non ci siano barriere eh, tecnologiche o, o legali al. Per, per poter fruire del contenuto e findable cioè eh, tro, facilmente trovabile anzi, vi ho letto al contrario, no? si parte da qua questi sono dark data quindi data, dati oscuri dati opachi più diventano findable più diventano accessible, più diventano interoperable più diventano reusable diventano, arriviamo, sbucano poi sull'open data, sugli open science data eh, basta, nel senso che, certo, di cose da dire ce ne sono tantissime. Eh, appunto, fi sul su Findable Accessible Interoperable Reusable vi mando anche a questo link che si trova nel, nel, nei documenti di Horizon 2020. Eh, io ho finito, confido che appunto, vi abbia illuminato un po' su, su, su un mondo che magari vi era oscuro e eh, confido di trovarvi sui miei canali più presto possibile, che così vi, vi, vi tengo aggiornati, diciamo. Ecco. Pubblico quasi sempre contenuti insomma, legati alla mia attività. Attenzione l'unica cosa è che Facebook sono presente anche sia col profilo privato che con la pagina. Vi, vi invito a seguire la pagina pubblica, perché col profilo privato vi beccate le mie foto del mare, le foto dei miei gatti, queste cose qua che non penso vi interessino molto. Ecco. Eh, invece su LinkedIn, di Twitter e sulla pagina Facebook metto le cose, quelle che vi possono aiutare a rimanere in contatto. La licenza finale delle mie slide la conoscete già e quindi vi ringrazio e sono a disposizione per 5 minuti di dibattito, di domande o anche di più, eh, io sono qui per voi oggi.